Buonasera, sono Laura Antichi Oggi vedremo come registrarci a Craft World Nella casella di ricerca di Google scrivete Craft World Il primo risultato è quello giusto che vi riporta al sito Siamo nella home vedete che uh, ci dice anche nella barra di navigazione superiore how to start, quindi troviamo tutte le istruzioni sul eh, VR, e, da scaricare, quelli consigliati, poi uh, um, c'è anche il bottone registra un avatar, che sarà quello che eh, noi utilizzeremo eh, per registrarci. Poi Map of the World, la, quindi la map del world, statistic, gli eh, event e eh, login, se siamo già eh, registrati, andiamo quindi in eh, register and Avatar, io sono già eh, registrata però uh, prenderò un altro account e vi consiglio di mettere il nome reale nell'avatar name, nell'avatar la, last name, perché eh, il, um, per farvi riconoscere, perché siamo in un ambiente educativo e utilizzeremo uh, Craft per uh, i nostri progetti in edu. Quindi Avatar name, um, metterò Lucky, io metto un altro nome, il, il, il come last name metterò l'antichi, quindi che mi si riconosce abbastanza, uh, scelgo una password. Poi eh, riscrivo la password, okay. vedete eh, quindi eh, metto la mail, in questo caso metto un'altra mail, Ridigito la mail Scelgo la lingua Quindi eh, sceglierò italiano Il type avatar Se eh, è donna maschio eh, Femmina poi devo confermare di avere 18 anni, più di 18 anni. E um, clicco qui. Poi I read agree with the terms of service. Quindi ho messo tutti i miei dati nuovi, come vedete. E faccio register. Mi dice che una mail è stata inviata all'account eh, che ho indicato. All'account indicato ho ricevuto la mail e quindi confermo la mia registrazione cliccando sul link che mi hanno inviato. E, e questa è l'interfaccia che mi dice che la, il mio account è stato creato e quindi uh, posso entrare in Craft uh, World with uh, the name and the password che ho uh, scelto ora ho aperto il Uh, Viewer eh, che è Firestorm e come vedete ho messo il mio nome e cognome con cui mi sono registrata la password ho indicato casa come eh, appunto di approdo facendo fare riferimento alla casa a Hydra che è la station di Craftworld World ma per prima cosa bisogna scegliere la eh, grid e tra quelle disponibili se non eh, comparisse nella casella mm, a me compare, però eh, potete fare una ricerca nel menu a discesa tra quelle disponibili se eh, non la vedete nel caso non comparisse neanche nel menu a, a discesa potete andare in eh, preferenze Preferenze è raggiungibile dal menu in alto Io e, eh, oppure da tastiera attraverso il, i tasti, la combinazione di tasti CTRL P. Nella mh, sezione OpenSim trovate le, le varie grid disponibili, tra le quali. Potete eh, vedere anche Craft Word. Clic cliccate su eh, Craft Word e vi si carica eh, proprio eh, la mh, Craft Word. E, e potete poi ritrovarla nella scelta discesa dell'interfaccia eh, di Firestorm. E entro. Ci vuole un po' per, per entrare. Si uh, può entrare con uh, un avatar di uh, Default, il uh, oppure potreste anche trovarvi nudi o come la Nuvola Rossa, ma uh, questo problema si risolve subito andando nello scaffale che voi uh, vedete alla uh, mia, mia uh, sinistra. In questo uh, scaffale sono disponibili a, a abbigliamenti, maschio e femmina, tre per femmina e, uh, e tre per maschio. Cosa si fa per indossarmi? Ne prendo uno, ad esempio Armanda, clicco su Armanda, clicco su Compra, ok, Compra, ok, vado poi nell'inventario, elementi ri, eh, recenti e vedete che eh, ritrovo Armanda col destro del del mouse eh, um, clicco su aggiungi all'abito sostituisci i vestiti faccio, io faccio sostituisci i vestiti perché i vestiti li ho già quindi chiudo questa uh, uh, casella vedete che ho cambiato l'abito la, cioè sono vestita vabbè, dopo um, ci sarà modo di eh, trovare degli abiti che sono eh, maggiormente rispondenti alla nostra personalità ma intanto quindi la prima cosa è eh, fatta ora andremo a vedere come raggiungere le varie grid in particolare la grid nostra di riferimento che è quella di eh, Anitel posso comunque già da qui agire con il tasto Alt e il tasto sinistro del mouse per, per avere quindi per zoomare sull'ambiente con il tasto Ctrl Alt posso ruotare, sempre con il tasto eh, sinistro del mouse, posso ruotare la visuale attorno all'oggetto. Ok, Vi volevo far vedere eh, i movimenti base dell'avatar che sono quello di camminare avanti, agendo con le freccette posso agire con ecco la prima modalità è quella di agire con le freccette direzionali della tastiera quindi avanti indietro ok di lato mi posiziono di lato mi posiziono dall'altro lato con una a destra e a sinistra delle freccette posso anche, eh, comunque attivare il, il, il, uh, i tasti opportuni del, uh, mh, dei controlli del movimento, che si chiamano controlli del movimento. Come vedete, e agendo sui controlli del movimento, la possibilità di avere un modalità cammina, e quindi di far camminare, posso studiare naturalmente la casella, far camminare avanti, indietro, quindi in parte, a destra, a sinistra, eccetera e ehm, girare, come vedete, a sinistra, girare a destra posso, giriamo un altro un po' a destra quindi non solo camminare ma anche correre quindi vado avanti, vedete che corre Posso, una cosa molto interessante, che è un'aspirazione di, uh, di tutti noi e dell'uomo in generale, volare, quindi modalità vola, con le freccette in su, mi sposto, vedete, in su, posso girare, ecco, posso quindi ruotarmi e... Uh, Posso anche volare un po' più in basso, okay? posso andare un po' più avanti e posso fermare il volo, ferma-volo. Ecco, sono caduta e mi sono rialzata. Ok. Naturalmente dopo eh, vedremo come eh, eh, settare... Eh, quindi l'avatar e eh, mh, renderlo eh, secondo i nostri eh, desideri o simile a noi o diverso da noi o eh, rispondente a una, a una metafora del, dell'avatar. Okay. Vediamo ora come a modificare la shape dell'avatar Clicco sull'avatar con il destro del mouse Vado in Aspetto E scelgo Modifica forma Che è la shape, quella che viene chiamata shape Quindi la forma corporea Vedete che il corpo posso scegliere un'altezza basso alto facciamo bella alta il, cor il corpo può essere più magro o più robusto vedete quindi agite sempre sui pulsanti il grasso corporeo posso eh, vedete aggiungerlo, lo tolgo non mi piace il grasso corporeo poi il posso più alto, più basso, muovi sopra, vedete, più alto, più basso, ok, lo lasciamo così, poi vado nella testa, attendiamo che si carichi la grandezza della testa, posso agire con il pulsante sulla testa, più grande, più piccola. ok. L'allungamento della testa, la posso fare più lunga o più corta? Vedete. La forma della testa più rotonda o più quadrata? Quadrata, rotonda, diciamo lì. Poi l'ovalizzazione della testa, anche questa possiamo renderla più o meno ovale la testa piatta, la testa lunga, poi distorto a destra, distorto a sinistra, se volete eh, dare una simmetria al viso e poi più verticale, l'angolo della fronte o più orizzontale, vedete? Okay. Avete la, mh, poi la grandezza delle sopracciglia, diciamo così un po' grandi, e poi la parte alta degli zigomi, che può essere sottile o paffuta, diciamo un po' paffuta. E le guance inferiori scarne o pienotte, diciamo scarne. Normali. e poi gli zigomi che possono essere basso o d'alto, facciamoli un po' più alti, tanto per vedere gli effetti. Poi andiamo agli occhi, la grandezza degli occhi, facciamo un po' più grandi, sono belli grandi. Ma poi dipende dai gusti, l'apertura degli occhi, aperti, vedete che sono socchiusi, pure aperti, poi eh, gli occhi ravvicinati oppure distanti, distanti, ravvicinati, <coughs> l'angolo interno dell'occhio, può essere all'insù o all'ingiù, L'angolo interno, ecco, poi gli occhi infossati o gli occhi sporgenti, la piega della palpebra superiore, se volete aumentarla o diminuirla, le occhiaie liscio oppure larghe, noi le togliamo del tutto, ok? le palpebre gonfie o uh, paffute, vedete comunque l'effetto, togliamo, la lunghezza delle ciglia, facciamo le massi, e eh, poi eh, la, destro, la destra, l'occhio eh, è più aperto oppure il sinistro più aperto se si vuole eh, agire sulla su questa caratteristica le orecchie anche qui vedete la grandezza dell'orecchio grande, piccolo, grande sempre agendo il pulsante piccola poi l'angolo dell'orecchio eh, che può essere dentro o fuori lo sveicolo o eh, attaccato poi i lobi possono essere attaccati o distaccati questo se mi sembra un'ottima misura e poi le estremità delle orecchie che possono essere eh, piatte o appuntite se si può fa fare una cosa originale con le orecchie ecco, facciamo appiattite Andiamo alle altre al naso, quindi abbiamo visto le orecchie, il naso, il naso può essere eh, la grandezza del naso piccolo, oppure grande, un po' più grande, la, mm, quindi socchiusi so la larghezza del naso, socchiusi o largo, socchiusi più o meno, la larghezza delle narici aggiungere la sulla larghezza delle narici vedete poi la divisione delle narici lo spessore del naso naso sottile o bulboso la parte eh, alta del, del setto quindi Basso o alto, facciamo un po' meglio, eh, la parte bassa del setto, anche qui, basso o alto, poi la larghezza del, eh, del setto su chiuso o largo, l'angolo della punta del naso all'insù, all'ingiù, all'insù. Diciamo mi piace un tanto no? il eh, poi la forma della punta del naso che può essere appuntito, bulboso diciamo una cosa media e eh, poi la, eh, il naso potrebbe eh, essere anche asimmetrico quindi si agisce eh, sul eh, tasto, della, eh, questo ultimo tasto eh, poi andiamo alla bocca la larghezza delle labbra vedete potete fare larghe più strette cioè una cosa media il volume delle labbra meno piene più piene facciamolo un po' pieno la carnosità delle labbra può essere aumentata quindi la eh, proporzione delle labbra vedete è meglio lasciarli in mezzo ben, come volete poi le preferenze sono individuali se il, il superiore è più eh, eh, pronunciato o l'inferiore poi la posizione della bocca alta-bassa così va bene e eh, poi l'angolo della bocca se lo volete all'ingiù o all'insù facciamolo ridente, quindi all'insù, tutto all'insù, poi la fossetta del labbro, può essere meno pronunciata o più profonda, così, vedete che parla della distanza della fossetta del labbro, anche questa si può aggiungere qui, e anche qui lo spostamento della bocca simmetrico ma poi potete ritornare per naturalmente eh, ricorreggere secondo le vostre esigenze il mento anche qui l'angolo del mento agire la forma del mento se appuntito eh, o quadrato la profondità del mento vedete l'angolo della mandibola Il prognetismo del mento, le guance, se uh, meno, o più o meno, sono un po' di più. E eh, uh, poi la fossetta del mento. Qui, e, uh, e poi il mento stretto, quindi il mento collo stretto, oppure, eh, questo è molto stretto, oppure l'arco, il doppio mento. Facciamo il set. Quindi eh, abbiamo il torso ora, possiamo agire sui muscoli del torace, fare un po' più muscolosa o meno muscolosa, la grandezza del collo, la lunghezza del collo, facciamolo un po', il collo lungo, le spalle possono essere chiuse o larghe, la grandezza del seno, come vedete è possibile ingrandire il seno, grande o piccolo, con questo vestito sempre meglio il piccolo più alto o più a calato <coughs> poi il se sei semi separati avvicinati, le braccia corte le braccia lunghe che sono lunghe le lascio lunghe, le mani grandi o piccole, piccole o grandi, le allungo. Poi il torace corto o il torace lungo, diciamo lungo. Meno maniglie o più maniglie. Il punto vita può essere sottile o um, si può ingrandire, ma questo vestito non questo vestito non si può neanche agire tanto le gambe attendiamo le gambe eh, i muscoli un po più muscolose magari la lunghezza delle gambe la facciamo belle lunghe e, ehm, la larghezza del bacino su chiuso largo l'altezza del bacino corto il bacino alto facciamo alto il sedere piatto e il sedere grande, e poi la rotondità dei fianchi, agire sulla rotondità dei fianchi, e poi ecco, agire sulle gambe dando una caratterizzazione all'angolo delle ginocchia, poi la misura del piede se grande o piccolo. Piccolo o grande. Okay. Questo le gambe. Quindi noi abbiamo settato praticamente la, il, nostro, il nostro avatar, come vedete. Questa è primo, la prima modifica, vado a eh, salvare la modifica del corpo e questa è eh, quello che ho, ho ottenuto, quindi ho modificato l'aspetto. Come vedete questo avatar sta parlando perché... Eh, ci sono delle ondine verdi sopra l'avatar e uh, quando compare poi il pallino bianco sopra l'avatar significa che la voce è attiva e ehm, per eh, naturalmente per interagire negli ambienti ehm, c'è questa possibilità del voice però il voice va eh, usato con moderazione e ehm, sia per non intasare la banda che per facilitare la comunicazione quindi posso spegnere il voice quindi. comunque l'audio può essere riattivato cliccando in basso sulla barra che vedete eh, cliccando sulla casella spuntando la casella e facendo un unico clic sul microfono vedete di nuovo dalle ondine che l'audio è stato eh, riattivato ora a noi eh, vedremo come teletrasportarci Possiamo eh, teletrasportarci in una eh, eh, zona della, del, del, del luogo dove siamo, della sim in cui eh, ci si trova, agendo sul radar che corrisponde alla minimappa. Il radar lo trovate nel bottone nella barra, qui in basso, vedete minimappa, mostra le persone vicine oppure raggiungibile in alto dal menu mondo e, e mini mappa si apre in maniera uguale ti, da, ti dice che sei posizionato qui nel puntino che vedete in rosa in questo caso in rosa e, mi sposto da un'altra parte facendo doppio clic e vedete che nel, lo spostamento nella stessa SIM in un punto diverso. Ora voglio però eh, teletrasportarmi: chiudo la minimappa, eh, teletrasportarmi in Anitel che è il nostro luogo di formazione e uh, anche qui posso mh, eh, collegarmi alla mappa dalla barra di navigazione in basso questo simbolo mappa, mappa del mondo oppure da mondo in alto, barra in alto e eh, mappa oppure agire con uh, CTRL M vedete che uh, uh, il punto di riferimento è idra dove sono per andare in Anitel scriverò Anitel nella casella di cerca cerca e mi dà quindi eh, Anitel posso fare eh, teleport Per entrare in questa regione ho bisogno di essere autorizzata perché è una regione edu e io sono stata autorizzata anche con questo là, avatar. Vedete che ritrovo il mio avatar originario perché ero entrata con il mio quindi avatar primario che è questo Laura Antichi officer of Anitel e, ehm, e, e, e, e quindi posso a questo punto chiedere come l'Akila un eh, mandare un eh, un messaggio un im a un e quindi un messaggio a Laura Antichi, vi rifaccio vedere se non fosse con il destro del mouse su Laura Antichi, manda in instant eh, message e quindi scrivo ciao, ben trovata. E invio a uh, questo messaggio a, uh, la, uh, a Laura Antichi. Laura Antichi invia uh, e Laura Antichi ha ricevuto il messaggio e mi può rispondere, adesso vi faccio vedere, mi sposto sull'altro computer, risponde e posso quindi eh, faccio, invio un messaggio quindi anche eh, faccio rispondere al, a me ok eh, poi eh, posso fare eh, molte altre cose con eh, gli altri residenti Posso aggiungere Laura Antichi come amica, andando in eh, Aggiungi, Aggiungi amico. Qui posso scrivere quello che eh, voglio, vorresti essere il mio amico o amica, posso anche cambiarlo. Quindi ho offerto l'amicizia Laura Antichi, faccio OK. Hai offerto l'amicizia a Laura Antichi. Ok. Laura Antichi ha accettato la tua richiesta di amicizia. Ok. Quindi adesso siamo amiche. Ora mi teletrasporto in vestiti, vedete quindi questo cerchio che uh, mi dà il teleport uh, a diverse zone di anitel andiamo in vestiti e uh, qui uh, ritroviamo uh, tutti i set di vestiti che abbiamo visto all'entrata di idra e che mi hanno permesso di uh, cambiarmi uh, l'abito e quindi di vestirmi il eh, voglio mm, chiamare anche laura antichi a venire in questo atelier quindi vado in, in, in eh, comunica amici o contatti facciamo contatti vedete che eh, è presente Laura Antichi, potrebbero essere qui eh, tutti i miei contatti, contatti adesso sono appena entrata, quindi contatti non ho eh, amici, non ne ho tanti ho solo Laura Antichi e eh, posso offrire a Laura Antichi una teleport quindi ti parla in uh, questo luogo quindi offri TP, teleport a Laura Antichi, vedete che la casella Laura Antichi è spuntata e eh, in questa casella offri un teleport nel posto dove sei con il seguente messaggio. Eh, posso eh, o accettare questo messaggio oppure cambiarlo anche. Raggiungimi ad Anitel, mettiamo vestiti. Ok. come vedete Laura Antichi ha accettato il teleport e uh, è venuta uh, qui nell'atelier quindi nella zona vestiti avrei potuto inviare il teleport utilizzando il fumetto in basso questo, vedete Laura Antichi cliccando sull'icona offri o chiedi un teleport offer eh, teleport o request teleport si apre la stessa finestra di eh, prima faccio annulla perché l'ho già eh, mandato quindi ci sono diversi modi per poter eh, fare le eh, cose ora volevo vedere con voi la chat locale Posso mandare dei messaggi in chat locale dire questo è il nostro ambiente o salutare è molto interessante la chat locale perché permette agli utenti di interagire è una chat quindi di testo con invia. Vedete che il messaggio è stato mandato a tutti i, uh, i presenti nel, nell'ambiente. Laura Antichi ha risposto al messaggio con Ciao Lacchi. Posso vedere lo storico della uh, chat locale cliccando su chat locale e vedete eh, che ci sono tutti eh, i uh, messaggi che sono stati inviati Un'altra cosa che volevo dirvi sono i uh, controlli della camera Vado sempre in mio, vedete che avevo, avevo fatto i controlli del movimento, che erano questi, e poi posso fare i controlli anche della camera, posto la camera, qui, e vedete che rispetto alla visuale posso agire in diversi modi in diverso modo per avere una prospettiva diversa destra, a sinistra e così via in alto, in basso, in parte ecco questo quindi sono molto utili, posso anche sempre dai controlli della camera scegliere di eh, visualizzarmi il front view, quindi davanti, come vedete, oppure di lato, oppure dietro, è molto più comodo per fare le cose dietro, ma se si vuole, per esempio, fare una foto, forse è opportuno eh, il... Il front davanti. Eh, già che ci siamo, facciamo una foto. Per fare una foto, andiamo sulla macchina fotografica posizionata in basso. Vedete il simbolo. Questa è la macchina fotografica che mi ha, sta scattando la foto e eh, la salvo col nome salva con nome sul mio computer e la, vado a salvare una cartella che chiamo Tutorial che quindi mi rimarrà come immagine di questo di questo tutorial che è stata scattata Ecco, buonasera a tutti quanti, arrivederci.